Berentino's Dialect, Story and Verb i menù degli cornuti Modi che ci siamo mangiati al ristorante agli raduni degli cornuti la sera da San Martino i protettore degli cornuti siamo cominciati a mangiare gli stuzzichini rustici dopo, prima ci siamo mangiati la zuppa con il pane sotto e la cipolletta appena raccolta, lo mezzo manico che gli sughi la salsicchia. Dopo ci ho portato i pezzi di porco con lo codico e i fasuli. Dopo ci ho messo davanti gli straccetti di carne che i funghi. Poi contorno i bruccoletti ripassati alla padella con gli agli, l'olio e la puparola la puntarella con l'alice e gli agli inciaccati insieme rende l'immortalità. Puffoni ci ho fatto azzurre la ciamolletta l'alueina nuova rush. E zigadop ci ho fatto mangiare la gallarosta. Ha finito tutto che una baldoria, che però non si so può raccontare. Ferentino, 6 gennaio 2007